Ciao, oh, benissimo. Scusa il ritardo, ma... Ma eh, no, non è il segre ritardo, non sei in ritardo, L'ho lasciato direttamente uh, al bar. <ride> Però, ho capito. <ride> sì. e allora ho detto, guarda, c'ho un appuntamento con Colorista Vincente. Guarda che bella vetrina che ho realizzato. Eh, davanti per poi presentarti, ecco di qua, grande colorista italiano da tantissimo tempo che non, non ci sentiamo, giusto? Eh beh sì, è vero, aspetta un attimo che mi sposto perché qui non è possibile starci, non è possibile starci. Ci sono sì, no, dei bambini quindi non voglio che ci disturbi. Va bene, va bene. Ok, allora, che mi metto in una posizione un po' più... Ti posso conoscere anche? Lui e Francesco, ha lavorato con me a Tenerife, eh. è un gran personaggio questo signore qua. Lui ciao è Francesco, molto. ciao. Ciao. Tutto bene, sì? Fa sì, caldo da te? Tu... Come? Fa caldo da te? Ah, ci sono 13 gradi oggi, una bella eh, giornata. La sì. sera che precipita lo zero grado. Qui a Roma ancora, ancora stenta la primavera. Ancora non è arrivata. <ride> Bene, senti io ti ho chiamato anche per l'occasione che sto ripartendo con uh, queste interviste. Moda, Tendenza, Creatività. E da chi posso ripartire? Da Duilio Torres con Colorista Vincente, perché hai pubblicato anche questo uh, meraviglioso libro che ci hai lavorato parecchi anni no a ah. ah beh sì e eh. beh guarda eh, l'ho finito di scrivere eh, quando c'è stato il lockdown perché se no non ci sarei mai riuscito cioè non ce l'avrei mai fatta ero a casa non ti potevi muovere allora via si vede si vede che era destino purtroppo eh. sei riuscito a trasformare un qualcosa di negativo in positivo negativo eh sì, di beh, noi stessi, farlo. la nostra famosa zona comfort che delle volte ci si eh, grociola ma senza mai fare un'azione ben precisa. Anch'io ah, ho questi problemi con le dirette perché anch'io ho iniziato a fare le dirette eh, sotto il lockdown eh, e poi ci siamo un po' riammorbiditi ma siccome adesso le cose sono ancora ulteriormente cambiate eh, e attaccare e attaccare eh, in questo modo diverso perché io eh, trasmetto qui da Tor Vergata e qui accanto a me c'è il negozio dove facciamo belle le persone quindi eh, mi piace raccontarlo eh, dal parrucchiere che eh, la mattina lavoro come parrucchiere ma eh, durante la male. giornata è interessante confrontarsi con uh, personaggi come te <ride> Perché... no, ti ringrazio della stima, noi abbiamo lavorato anche insieme a Tenerife quindi sì, ci conosciamo, sì, Sappiamo, certo. io conosco le tue grandi qualità certo, eh. certo e quindi adesso questo libro è in vendita adesso sì, poi... è in vendita sulla mia pagina Guido torre eh, c'è il link oddio c'è anche una sponsorizzata eh, giusto per essere presenti e far vedere un attimo nel mercato cosa c'è però nella mia pagina c'è nel mio sito la possibilità di, di, di comprarlo che si chiama tricosmetologi sì. e parla un po' della tricologia e parla un po' di quella vera non di quella fustiana sì, di quella mia <ride> quella che ha origine da ricerche profondamente scientifiche io insomma sono 40 anni che mi dedico allo studio della chimica quindi un po' un po' nemastico e, e poi si parla delle anomalie delle, della cute quindi un po' tutto eh, psoriasi dermatite ma anche forfora e sì. come curarla? Perché anche se noi non possiamo usare questo, questo termine perché di, eh, di appartenenza medica, io sì. dico che usando le cose giuste si riesce a ridurre ma di tanto il, quel, quel tipo di anomalia, tantissimo, sì. eh, usando dei prodotti naturali. E poi, eh, e poi si parla della caduta dei capelli, cosa, cosa che la provoca, cosa che la produce, le varie situazioni e come si può trattare prendendo degli integratori addirittura. E poi parlo di, dello shampoo, che è questo sconosciuto, perché certo. i produttori vendono lo shampoo, però se un fruttiere mi chiede all'azienda come mai si forma la schiuma, è quello che non te lo sanno dire. Certo, guarda, eh, guarda no? io ti, ti faccio vedere una chicca. Questo è un libro di acconciature moderne del 1980. Ah, dove si spiegavano eh, le cose con eh, i disegni. Vediamo un po', eccole qua, vediamo se riesci. Sì. Adesso. Dall'epoca certo. adesso anche perché delle volte per vedere quello che noi siamo dobbiamo vedere quelli che siamo stati e come le abbiamo spiegate le cose perché tu nel libro le spieghi ulteriormente diversamente Ma, da quello ora, che siamo è nel stata 2022, una esatto. quindi ho dovuto fare tante ricerche perché avevo delle nozioni che ero fermo a tre anni fa rispetto a quello che stavo facendo adesso quello, il, mio, il mio seminar sul colorista vincente come, come poter agire sulle melanine che tutte quante ti dicono che sono ancora blu, rosse gialle che non è vero niente quindi approfondisco quel termine qui invece in questo libro si parla di, di cose un po' più eh, diverse da quelle della colorazione anche se c'è qualcosa che ne parla come la spiegazione delle melanine queste cose, però è un, è un libro di conoscenza, guarda che addirittura è un libro che ho scritto in maniera talmente attenta, perché è una A4 come, come, come, come grandezza, molto grande, e, e niente, è scritto in maniera molto semplice, capibile da, anche da chi non è un parrucchiere, quindi figura di te, quindi... È un parrucchiere cioè, meglio che lo compri perché se no cioè, se arriva il cioè, cliente che ne sa più di lui. Ma poi la questa, questo, questo, questa la, me la ricordo questa storia che delle volte le clienti sono molto più informate del parrucchiere. Quindi Assolutamente eh, sì. grandi difficoltà, cercheremo di cambiare. Allora, eh, tu eventi online, ancora le, li, li stai rifacendo o come corsi, formazione? di colorometria applicata? Allora, Colorista Vincente è il seminar che faccio io da circa tre anni nei tre anni si è evoluto parecchio quindi sono due giorni di, di seminar in webinar che è molto più comodo per la gente perché eh, in pratica spiego tutto quello che è il capello spiego tutto quello che è il eh, e sono i trattamenti coloranti, cosa fanno, come si comportano, dove agiscono, perché e poi do anche delle. Perdonami, eh, che ci sono dei bambini qua. Fantastico, stiamo proprio in, in direzione. La copertura eh. che eh. capitano anche questi No, sì. no la cosa bellissima è che fortunatamente abbiamo delle connessioni che funzionano no, no, no, oggi. Eh, sì. Sì, sì, sì, davvero, davvero. Sì, sì, sì, sì. E niente, sì, sì. Questo è un, è un corso che è aperto ai parrucchieri, ovviamente. Devi essere un parrucchiere, sì. però è, è bello perché impari a colorare e non si devono mettere le mani in pasta. Perché certo. poi le, le in realtà lo fanno tutti gli allievi il martedì quando tornano in salone e provano le miscelazioni. Consigliate. Certo. E adesso fino adesso, insomma, sono quasi diciamo duemila allievi in tre anni e non ce n'è stato uno che si è lamentato quindi... comincia ah. ad esserci un buon numero di, di discepoli se vuoi, per sì, poi dai, dentro eh. questo corsici, contenitore dai. ci sarà anche qualche genio che uscirà fuori in base a, alla motivazione che tu in un modo o nell'altro gli avrai trasmesso sia a ah sì, sì sì no certo di persone, grazie, persone sì, che hanno fatto vivo. grandi lavori ce ne sono certo certo no no no ma ti seguo ti seguo sempre sulla tua pagina quindi adesso metterò in descrizione questo questo video con il tuo eh, portale dove parrucchieri o non per il libro eh, potrebbero esatto. sfruttare eh, quella persona che vuole documentarsi eh, più professionalmente anche non essendo parrucchiera ma con corsi professionali per parrucchieri che è compreso anche il libro credo, non lo so adesso, Beh, sì, certo. poi le informazioni sì. le troveranno sul tuo portale assolutamente sì, guarda io ho, ho fatto questo con una passione incredibile e adesso mi sono ritrovato che tra un po' di tempo, che tra un po' di tempo, adesso non lo so bene, 15 giorni credo, uscirà addirittura un colore che è stato formulato da me e da Nunzio che hai conosciuto prima. Quindi oh, stiamo andando avanti, stiamo cercando di fare delle cose sempre più utili per la nostra categoria, perché ce n'è bisogno. E, e quindi stiamo lavorando veramente solo sarà un colore bellissimo, quindi non ha, non, ha, non ha tanti componenti cattivi, ma ne ha tanti di buoni. Mi farà Questo molto per... piacere invitare anche lui, la prossima volta, così certo. ce lo spiegate meglio il colore. Assolutamente, poi io conto di venire da te a Roma quanto, poss quanto prima possibile, perché davvero... Eh, Vai, possiamo sempre veloce. organizzare qualcosa qui a Tor Vergata, al salone, abbiamo posto per 4-5 parrucchieri, la sala lo permette, possiamo anche inventare un bel corso a Roma di primavera per chi vorrebbe colorarsi i capelli quindi lanciamo questa, questa lo lanciamo a Tor Vergata a Tor Vergata che è... che è molto ben allacciata per chi viene da fuori abbiamo anche agriturismo qua per prenotare Eccetera, tante Sono tante delle radiche. cose bellissime che ci sono nella conissima davvero. Però la decologia ci dà l'opportunità di raccontarlo. Vediamo un attimo se qualche collega eh, gli piace l'idea. Assolutamente, Ma io penso di sì, tanto noi sì, guarda, sì. noi della nostra categoria parrucchieri e parrucchiere siamo sempre molto curiosi, che è la sì, cosa che ci dà la forza per capire e per provare anche cose nuove ma certo cose nuove eh, guarda io ho una stima incredibile di Duilio Torres perché adesso sono una decina d'anni che ci conosciamo e, eh sì. e stiamo facendo un percorso eh, tutti quanti per il, per il suo e tu Duilio, stai andando stai ah, andando beh, hai raggiunto in parte quello che ti eri premesso perché io ve lo ricordo quando parlavamo tanti anni fa di questo famoso libro che adesso sono emozionato anch'io anche di, no, no. di leggerlo di <ride> leggerlo non è guarda che la stima è libro che... io ancora non l'ho letto però io spero che l'autore mi scriverà una quando verrai a roma una, assolutamente una caro assolutamente te lo porto personalmente e comunque la stima è contraccambiata Credimi al 100%. Ti ringrazio. Ma figurati, Bene. guarda, mai allora, ho visto con... lavorare nessuno così con, <ride> con le stesse fa di te, quindi sì, eh... no, adesso adesso sto organizzando, ho iniziato dei corsi, adesso l'11 aprile dovremmo iniziare quello basico per i giovani dai 20 ai 30 anni eh, perché ci interessa quel segmento che eh, è il massimo eh, di un essere umano è l'età per esprimere al massimo e come imprinting dargli, non attaccare ciocche ma dargli una filosofia <ride> di creare volumi non solamente tagliando ma anche estendendo, con pochissime ciocche, non c'è bisogno di farne 8000 di ciocche e qui eh, poi e è pian piano, di pian è piano di lo racconteremo nelle prossime puntate con altri colleghi coinvolti in questa avventura ah, Bene, certo. io vedo da te che c'è un sole ancora meraviglioso le giornate si sono allungate. ma sì davvero <ride> e quindi ci salutiamo l'ultima dacci una pillola di sapere per finire qualche cosa di interessante che ci puoi raccontare ma guarda se ti facesse piacere magari la prossima volta che, che andiamo in, in, in onda Potrei spiegarti come funziona quel trattamento nuovo che si chiama nuovo eh, che si chiama laminazione. Bene. Quello è un, è un, è un, è un servizio che, che è molto bello, non è così, non lo puoi spiegare in, in due minuti, però magari la prossima volta te, te lo spiego, ti, ti, ti, ti dico che cosa... Che cosa si può fare eh, tenete conto di una cosa che la, eh, la scienza va avanti la scienza va avanti non solo nella medicina anzi ti dirò che sta correndo di più nella, nella, eh, come nel settore naturale Bene. e quindi eh, quando qualcuno vorrà magari anche tu sapere qualcosa come agisce? Perché è tutto un mistero, no? ti dicono che fa il film intorno ai capelli, ma dobbiamo essere seri, Ok, perché non plastifichiamo nulla, però si, si agisce sul capello in una certa maniera. Per il parrucchiere è molto importante spiegarlo alla propria cliente questo. È fantastico. Bene, eh. bene, bene, bene, perfetto. Bene. Bene. ci sentiamo alla prossima puntata e quando vuoi caro in bocca al lupo poi scriverò te. tutto quanto a descrizione dove andare a vedere più dettagli grazie, grazie caro grazie. Vai, sarà, una, sarà un, un, una sorpresa per tanti parrucchieri sicuro io mi, mi auguro che veramente prendano spunto per poter fare delle cose in più e guadagnare in più perché poi alla Perfetto. fine si studia per quello bellissimo ciao ciao Francesco ciao, grande ciao, sono molto ciao, contento ciao. felice di, di aver parlato con te e saluto tutti. Ciao, ciao ciao caro allora eh, bene eh, abbiamo fatto questa chiacchierata con eh, Duilio che ci ha dato un pochino di informazioni sul eh, questo nuovo libro di eh, coloristica eh, specifica e sotto le note musicali eh, concludo questa diretta qui da Tor Vergata da M.T.C moda, tendenza e creatività la trasmissione che racconta le, le arti delle persone in gamba. Grazie e buona serata a tutti quanti.